Questa quarta domenica del tempo ordinario ci viene proposta ecco, quella pagina stupenda del Vangelo di Matteo che sono le beatitudini, le beatitudini ecco, commuovono sempre quando si ascolta questo testo, però al di là della bellezza del testo in sé, noi cogliamo anche la portata rivoluzionaria che questo testo diciamo, eh, conserva. Nel, nel, suo, nel, nel momento in cui viene proclamato perché diventa per noi un'esortazione a vivere la felicità, a vivere appunto la beatitudine c'è un fatto però che non ci deve sfuggire la felicità che il Signore ci promette direi anche qua giù mentre stiamo vivendo qui su questa terra al di là di quella che sarà poi la beatitudine eterna è fondata eh, sulle lacrime, il punto di partenza sono proprio le lacrime, inviati coloro che sono nel pianto perché poi gioiranno, perché poi rideranno, sono le lacrime, il punto di partenza e le lacrime che ci inducono proprio a vivere eh, il Vangelo non in maniera triste, a vivere anche la sofferenza, a dare un'interpretazione diversa a vivere la vita in un modo diverso, quelle lacrime di cui spesso parla Papa Francesco, le lacrime necessarie, le lacrime che dilavano, che purificano, che trasformano, che rigenerano una persona dall'interno. E queste lacrime sono il fondamento, sono la base di un percorso di vita secondo il Vangelo, il che significa che molto spesso la sofferenza non ci viene tolta, che il dolore non viene trasformato in assoluto, ma piuttosto ci viene data la, la capacità di andare oltre, quel dolore, quella sofferenza, quelle lacrime, ci viene data la possibilità di capire il disegno di Dio su di noi e restare fermi, restare sereni e beati appunto, anche in mezzo al buio della vita, in mezzo alle tenebre della vita, che la vita ci può riservare come appunto accade no? per i non vedenti. Sono spesso a contatto con persone non vedenti e, e si parla di accettazione. Si può vivere la cecità appunto nel dolore, con profondo rispetto, ne parlo in punta di piedi sicuramente, perché è una realtà difficile da accettare, specie se questo accade nel corso della vita. Però ecco, un lavoro di accettazione sicuramente può aiutare. Io ecco, penso che la beatitudine è questa, la capacità di accettare la realtà, di accettare la condizione in cui ci troviamo e dare una svolta, e dare uno slancio nuovo, considerare gli aspetti positivi proprio da un punto di vista evangelico. Questa è la beatitudine, la capacità di restare fermi, di restare uniti al Signore, perché questo conta, nonostante le contrarietà della vita, nonostante le difficoltà che si possono incontrare. Così diceva Don Trino Bella riguardo, i miei problemi il Signore non me li risolve, li devo risolvere io, però mi dà il senso, l'orientamento, dà senso al mio tormento, alle mie lacrime, al mio pianto, ma anche alla mia gioia, al mio amore avanti al mio dare aiuto, dà senso, è questo senso che il Signore dà alla nostra vita, che caratterizza il percorso di fede che possiamo fare alla luce di questa pagina stupenda delle Beatitudini. Buona domenica!